Oggi facciamo una base che può servire per varie preparazioni, che è una zuppa concentrata di pesce. La base saranno i nostri pesciolini da zuppa che verranno puliti e verrà eliminata la parte dell'interiore, gli occhi. Abbiamo una base di verdure con sedano, carote, cipolle, porro, timo e delle patate. Andremo a rosolare bene le verdure, inseriremo il pesce, copriremo con brodo di pesce e del sugo di pomodoro, facciamo cuocere due ore in modo tradizionale, dopodiché metteremo in macchina, frulleremo e concentreremo il tutto. Uno dei segreti per fare una zuppa di pesce importante è proprio quella di utilizzare tutte le parti del pesce perché eh, non è detto che del pesce deve essere utilizzata soltanto la polpa, quindi Viviana che cosa ha fatto? Ha fatto un fondo di verdure poi ha messo dentro questi pescetti ed è da lì che abbiamo l'estrazione massima di quello che è il concentrato, quindi Utilizzando nel RoboCubo eh, questi pescetti abbiamo concentrato in maniera ottimale eh, l'essenza di eh, spina, polpa, testa e quant'altro. Una volta frullato tutto, avremo la nostra base della zuppa. Metteremo un quarto della nostra zuppa all'interno della macchina e inizieremo la concentrazione. Quando inizia la concentrazione, con il, questo tubicino, con questo liquid feeder, inizieremo a concentrare l'intera zuppa. nostra zuppa concentrata da 15 litri ne abbiamo ottenuti 8 E la nostra zuppa è perfettamente densa e concentrata oltre che nei liquidi anche di sapore E la nostra salsa di zuppa è pronta